Usopen 2017, Carolina Pliskova vola i quarti. Carolina Pliskova marca il territorio. N.1 sul petto, una posizione da difendere, titubanze da cancellare. Recite sbiadite ad oscurare l'orizzonte, due affermazioni al terzo con Jib e Zhang ad acuire lo stato di incertezza. L'Arturache ospita l'ottavo di finale, la cecca ribadisce la sua volontà con forza. 50 minuti, qualcosa meno, un uragano che si abbatte su una brada inerme, scossa da un avvio problematico, confinata all'angolo dal poderoso Ancedre di Carolina. 61-60, marcia trionfale verso il quarto con Veghe o Safarova. La partita trova soluzione nelle fasi iniziali. L'alba è illusoria, che infatti equilibra almeno per due giochi. La Brady meno al servizio, perde le coordinate del dritto, sbaglia un comodo colpo di volo e si espone così alla furia della Pliskova. La reazione delle 22enne americana è istantanea, doppio errore cieco, 30-40. La Brady non gioca con la dovuta attenzione, scivola su un palcoscenico ingombrante, spalanca la porta all'allungo della pliscova. La nativa di Louni ringrazia e ribadisce la fuga. Rispetto ad altre occasioni, la prima è meno rapida, ma acquista inconsistenza. Indirizza lo scambio, crea spazio per rifinire il punto. La seconda rottura di fatto archivia le ostilità. 30 e poi naturale 40. 7-8 con la prima la Pliskova. La Brady muove il tabellino nel quinto gioco, gentile concessione della regina del ranking. Si scuote con l'ace, l'applauso del pubblico sprona la classe 95. Non basta, Carolina è un martello. Circoletto rosso per il rovescio ad uscire che vale il 15-30 nel settimo gambe. Sulla seconda, piedi ben piantati in campo, la pliscova è letale. Rovescio lungo riga, bradi immobile. Due set point, doppio fallo e parziale in archivio. Si attende la replica americana, arriva la staffilata cieca. La Pliskova inaugura il secondo pallina alla mano. Ace centrale di seconda, 10. Il break, come in precedenza, si materializza subito, rifinito da un altro rovescio lungolinea di rara bellezza. La palla della Brady è lenta, cade molto prima della riga di fondo, è un invito per la Pliskova, chiamata a muoversi meno rispetto ai turni in archivio. La resa è evidente, il volto della Brady racconta l'andamento dell'incontro, nonché traccia di rivalsa, e anzi un certificato scritto di capitolazione. Dopo quattro giochi, il bottino è di due punti per la tennista di casa. La Pliskova non molla la presa, anzi si arrabbia quando spedisce un rovescio di controbalzo in corridoio. 40-30. Con il dritto a metà campo la cieca si procura la palla del 50. L'ultimo rintocco è ai vantaggi, la seconda della Brady è morbida, la pliscova chirurgica. Sul 40-40, poi, errore di volo, col dritto, di Jennifer. Match point, recupero oltre il rettangolo e pugnetto di Carolina. La n.1 è ai quarti, in piena corsa. Liscova, Bradi 61-60.